Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi. Bentrovati, gentili ascoltatori. La sacrosanta battaglia per la parità di genere anche nello sport non è certo argomento recente e se ancora oggi la pratica agonistica al femminile incontra mille ostacoli per una piena affermazione immaginate cosa poteva accadere nel secolo scorso e in particolare nel periodo di dittatura quando il modello di donna fascista era sostanzialmente relegato al ruolo casalingo e di riproduzione. Quella che vi raccontiamo oggi è dunque una storia di altri tempi, siamo negli anni 30, una sfida che alcune ragazze coraggiose vollero intraprendere per far qualcosa di veramente. Rivoluzionario a quel tempo, ovvero giocare al calcio. E lo facciamo con Federica Senechini, collega, giornalista, autrice del libro Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce. Buonasera, Senechini. Buonasera, buonasera a voi. E con lo storico Sergio Giuntini, buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Allora, Senechini, cominciamo dal perché di questo libro. Come nasce questa storia che lei ha scovato e messo poi appunto nero su bianco. Beh, tutto è nato l'anno scorso, eh, a pochi giorni dal vizio dei mondiali di calcio femminili che si sono tenuti in Francia, eh, dovevo scrivere un articolo per il Corriere della Sera che ripercorresse un po' la storia del calcio femminile in Italia e quello che è successo è che facendo un po' di ricerche su internet e andando un po' a trovare eh, le origini di questo sport al femminile mi sono imbattuta in alcuni saggi accademici molto interessanti di Marco Gianni che poi il ricercatore che firma il saggio che presente in appendice al, al mio romanzo. Ci siamo incontrati con Marco e insieme siamo andati a trovare la signora Grazia Barcellona che aveva 91 anni l'anno scorso ed era eh, la nipote delle calciatrici appunto che per le prime di vero vita alla squadra, di, alla prima squadra di calcio femminile della storia d'Italia. La signora appunto aveva 91 anni ma era ancora molto lucida, si ricordava bene la storia delle zie e della madre e, e ci ha raccontato quello che era successo lei era piccolina nel 33 aveva solo 4 anni ma la storia della squadra era un po' poi la storia della sua famiglia, perché appunto le zie giocavano nella squadra e la madre era la commissaria della formazione. Adesso poi e... approfondiamo, approfondiamo Federica. Prima volevo chiedere a Giuntini, insomma adesso sembra eh, quasi da ridere e ancora oggi non è facile certo mettere su una squadra di calcio femminile. Allora probabilmente era fantascienza, ci voleva veramente coraggio, forse anche un po' di incoscienza giovanile. Beh direi proprio di il fascismo ha avuto un ruolo abbastanza come dire, ambivalente rispetto allo sport femminile, da un lato l'ha incoraggiato perché doveva servire a potenziare la demografia del paese attraverso madri sane e forti, appunto allenate anche allo sport. Dall'altro ha capito che un'eccessiva diciamo, indipendenza della donna raggiunta anche attraverso lo sport avrebbe nociuto alla virilità di un regime maschio come quello mussoliniano. Quindi il calcio è proprio come dire, un elemento di spartiacque da questo punto di vista perché il gioco maschile per eccellenza e l'intrusione femminile creano problemi al fascismo tollerarlo, permetterlo, impedirlo. È la dinamica attorno alla quale si sviluppa il bel libro di, della Seneghini. Ecco, ecco Federica, eh, raccontiamo in breve la storia di questa squadra. Queste ragazze si sì, mettono insieme questa, questa squadra e poi intanto la difficoltà di trovare sfidanti, come dire, e poi comunque un'avventura che dura pochi mesi. In realtà tutto inizia nel, nell'autunno del 32, siamo a Milano, siamo a dieci anni dalla Marcia su Roma, Costolini è nel pieno delle sue forze, nel pieno del suo consenso e queste ragazze, eh, tutte ragazzine tra i 15 e i 20 anni più o meno, se la cascia d'età è quella lì, iniziano a giocare a calcio. Iniziano in realtà per, a giocare per divertirsi, l'obiettivo poi alla fine era quello, il calcio era, uno sport, era già lo sport preferito dagli italiani. Eh, c'è l'Inter di Meazza, c'è il Milan, ci sono i grandi campioni già che hanno spazio sui quotidiani e sulle riviste dell'epoca, quindi lo sport italiano per eccellenza è già il calcio. Queste ragazze provano un po' a fare lo stesso, si iniziano a vedere nei, ai giardini diciamo, di, di Milano, e iniziano a fare quattro calci, dare quattro calci al pallone, trovano col tempo un allenatore, un ragazzo che è disposto ad allenarle e poco alla volta scoprono che il calcio gli piace, si divertono e quindi provano a fare le cose sul serio. In che modo? Eh, trovano dei campi regolamentari, per così dire, dove giocare, eh, si fanno fare delle maglie, delle magliette, ehm, si danno poi anche delle regole diverse, poi questo è un po' il... il la particolarità di questa squadra, delle regole diverse mh, per far capire agli uomini del regime di Mussolini che loro vogliono giocare a calcio, però non vogliono in realtà sfidare più di tanto la morale dell'epoca. Quindi scendono in campo con i gonnelloni al ginocchio, usano una palla più piccola e più leggera e soprattutto decidono a un certo punto di mettere in, in porta dei maschi. Questo perché... Perché il ruolo del portiere allora era visto come il ruolo più pericoloso, quello in cui si prendono i colpi più forti delle pallonate che forse, pensavano già i Mussolini, eh, avrebbero mh, potuto mettere a rischio la fecondità di questi ragazzi, di queste ragazzine che era poi quello eh. che insomma al regime tutto sommato interessava eh, preservare mh, vi faccio ascoltare una clip qualche anno successivo è del 1938 ma ci aiuta a capire sempre dall'Istituto Luce naturalmente come in quel tempo si intendeva e ci si aspettava dall'educazione fisica femminile la gioventù italiana dell'Itorio ha nell'Accademia Femminile d'Educazione Fisica di Orvieto la scuola delle future insegnanti di questa disciplina, alla quale il regime attribuisce giustamente tanto valore. Un corpo forte, temprato ai sani esercizi muscolari. Se farà del ragazzo il buon soldato di domani, pronto al servizio della patria, consentirà alle future donne d'Italia di adempiere con piena integrità fisica alla loro missione di madri. L'addestramento delle allieve nell'Accademia di Orvieto avviene in base a razionali criteri. Accanto alle materie di studio, fra cui predominano quelle che hanno attinenza alla medicina e all'igiene, le esercitazioni ginnastiche tendono ad escludere ogni rude prova per dare la preferenza ai movimenti ritmici e in genere a quegli sport che procurano uno sviluppo armonico più che atletico del corpo. Eh, insomma, Giuntini, sì, attività fisica per le donne che si preparano ad essere compagne di vita, ma insomma, che però siano al posto loro, evitando rudi colpi e qualunque cosa possa limitare la loro femminilità. Certo, è proprio così, tant'è che a un certo punto il fascismo si era spinto forse un po' troppo in là, cioè aprendo in modo abbastanza largo allo sport femminile, incontrò delle forti resistenze nella Chiesa Cattolica e anche, diciamo, nella della società italiana di quegli anni e il 16 ottobre 1930 chiamò addirittura il Gran Consiglio del Fascismo a eh, esprimere un parere sullo sport femminile, cioè sui limiti da assegnargli e delegò questa diciamo, patata bollente alla Federazione Italiana Medici Sportivi, fermo restando... Queste sono proprio le parole di quella delibera che deve essere evitato quanto possa distogliere la donna dalla sua missione fondamentale, la maternità. Ecco Senechini, su questo oh, non, non avevamo dubbi, però queste ragazze insomma, provano a una strada nuova ma a un certo punto incontrano ostacoli insormontabili. Sì, l'ostacolo insormontabile eh, fu soprattutto il cambio di di pedine che ci fu al vertice del, al vertice del CONI e al vertice della FGC perché se in un primo momento, nei primi mesi di, di, di vita di questa squadra ai vertici appunto di questi organi eh, sportivi e di regime c'era Leandro Arpinati che in qualche modo amava lo sport amava soprattutto lo sport femminile e quindi diede un primo via libera a queste ragazze in un secondo tempo eh, arrivò Achille Starace, che come sappiamo dello sport sapeva poco e niente, lo considerava soltanto un modo per far ottenere delle medaglie al regime e delle medaglie all'Italia e quindi in qualche modo ostacolò la, la vita della squadra fino appunto a dirottare queste ragazze su sport più utili al regime di Benito Mussolini. Ecco, ma la, la vicenda di queste ragazze come finì praticamente? Una bolla di sapone? Cosa riuscirono a fare praticamente? Quello che riuscirono a fare furono due, due partite pubbliche tra giugno e luglio del 1933, eh, due partite molto seguite in due campi centrali di Milano, siamo nei pressi della sezione centrale di Milano, quindi una zona molto centrale, ha corso un, un sacco di gente a vederle giocare, anche perché nel frattempo queste ragazze nel corso dei mesi si erano ritagliate sempre più su spazio sui giornali, erano conosciute di, di questo esperimento, come veniva chiamato, eh, se ne parlava a Milano ma se ne parlava anche fuori, Tanto che sul finale, sulla, verso la fine dell'avventura di queste ragazze eh, le ragazze si erano l'impresa di, di affrontare un'altra squadra di un'altra città, in particolare la squadra di Alessandria. La partita non si giocò mai perché appunto il, il regime intervenne prima. Ecco. Eh, Giuntini, quello che eh, diceva eh, Federica è molto interessante perché il cambio da Arpinati, Arpinati è un, è un eh, gerarca in qualche modo anomalo, è un uomo di sport eh, è stato ai vertici del CONI, ai vertici della federazione e ha un rapporto particolare, ha un rapporto diretto con il Duce che non è riconducibile poi a tutto uh, il regime e, e infatti poi peraltro pagherà con la vita questa sua anomalia. Starace invece sappiamo è un uomo, oggi diremmo noi yes man, insomma, è un uomo sicuramente di qualità inferiori che si limita ad applicare quello che gli viene detto e, e questo cambio sicuramente non solo per le ragazze ma per tutto lo sport italiano uh, è in perdita. Beh Direi di sì, nel senso che Starace fa una scelta precisa. Bisogna ottimizzare lo sport italiano ehm, delegando tutte le attività alla preparazione olimpica. Quindi il calcio, non il calcio femminile, non rientrando tra le discipline olimpiche, era inutile e si privilegiano altre discipline, quali l'atletica leggera e il basket, queste sono le due discipline su cui il regime fa conto per come dire, ottenere dei risultati di rilievo in campo internazionale. Quindi tutto il lavoro precedente, che era quello di creare una base anche femminile per lo sport italiano, viene trascurato da Starace a vantaggio del le conquiste dello sport olimpico e c'è da dire che la miopia del fascismo non viene certo eliminata di colpo una volta terminata la tragedia della guerra perché ancora nel 48 come vi faccio sentire ora dall'istituto luce donne calciatrici ce ne sono forse qualcuno in più adesso sentiremo un pezzetto di torino contro alessandria ma insomma il clima intorno a questo tipo di manifestazione non è eh, certamente quello che eh, ci si può aspettare ascoltiamo e così ora anche le donne si fanno calciatrici. Eh, se ci ammettessero almeno come massaggiatori. Mm. Granata anche il Torino, con desinenza in a. E anche le Alessandrine come il pallore dei sospiranti. Se gli uomini praticano il sistema, e le donne dovranno praticare il sistema, infatti capito spesso che ci dicano, motte sistema io. Ecco Senechini, una cosa del genere oggi probabilmente scatenerebbe giustamente un putiferio. Siamo nel 1948, l'Istituto Luce si permette davvero di ironizzare, lo fa spesso e con tutti, va detto, però insomma eh, va giù pesante. Eh Sì, ci va giù pesante. Una cosa del genere, lei dice bene che forse oggi non la vedremo più, in realtà... Eh, Almeno spero, alcun... insomma, poi non è detto eh, che, che non eh, No, appunto, la cosa è che in realtà alcune delle battute che nel romanzo metto in bocca i detrattori del calcio femminile sono battute che io ho ascoltato l'anno scorso nel 2019 appunto a Milano da parte di amici per carità, però comunque il calcio femminile fa ancora sorcere un po' il naso a diverse a, a molte persone, insomma la battuta il calcio femminile non è né calcio né femminile, è una battuta che nel mio romanzo, che è ambientato nel 1933, dice un, un giornalista della Gazzetta arrivato sul campo per vedere queste ragazze giocare, ma che io ho ascoltato l'anno scorso durante una cena con amici insomma. Sono battute che si sentono ancora oggi, purtroppo. Ecco. Eh sì, Giuntini, perché, insomma, la storia dello sport al femminile, soprattutto del calcio al femminile, insomma, ancora oggi vediamo c'è qualche resistenza, però oh, ne deve fare di strada anche nel dopoguerra. Quindi non è soltanto una vicenda legata al regime, quanto proprio una vicenda legata a una mentalità che noi abbiamo difficoltà a mettere da parte. Sì, direi di sì. Però, rispetto a questa partita, Torino-Alessandria. Che si disputò a Roma il 4 aprile 48. È abbastanza interessante notare come era stata organizzata all'interno di una manifestazione polisportiva al velodromo appio che faceva da anteprima alla presentazione ufficiale il giorno dopo. Alla Teatro Esperia di Roma della nascita dell'Unione Italiana Sport Popolare, cioè l'organizzazione sportiva della sinistra italiana e va anche notato che proprio l'Unione Italiana Sport Popolare fu la prima il primo ente sportivo italiano che cercò in qualche modo di promuovere anche il calcio femminile perché pochi mesi dopo l'8 maggio del 48 Firenze, si tiene un altro incontro sempre con le ragazze di Torino che affrontano una squadra invece dell'Unione Italiana Sport Popolare di Firenze e sempre l'Unione Italiana Sport Popolare nel 68 darà vita per primo in alternativa a un altro campionato di calcio femminile nazionale, a un suo campionato di calcio. Quindi eh, è vero che c'erano gravi pregiudizi rispetto al calcio femminile, però è anche vero che dei tentativi, se ancora non magari organici, ancora uno stato artigianale, si ebbero però in Italia tra diciamo, il 48 e questo spartiacque che è dato dal 68. La grande assente in tutti questi disegni tentativi fu la Federazione Italiana Gioco Calcio che invece si guardò sempre bene dal promuovere il calcio femminile beh potremmo sì sicuramente dovremmo approfondire in un'altra puntata la storia dello sport popolare e quanto al calcio femminile insomma io conosco abbastanza bene il mondo arbitrale della federcalcio e, e insomma pure lì per l'ingresso delle donne che ancora oggi comunque non è eh, del tutto pacifico insomma ne, ne dovettero passare di anni vi faccio sentire ancora dall'istituto luce siamo ancora più avanti nel 1956, è ancora un eh, oggi insopportabile tono ironico con cui ci, eh, ci si racconta di una partita femminile a Essen 22 balde giovanotte si affrontano in un incontro particolarmente importante sono alle prese la locale squadra e quella di Acquisgrana che capeggia la classifica del torneo calcistico femminile che si svolge quest'anno per la prima volta nella Germania occidentale sono presenti 18.000 spettatori per la quasi totalità uomini opinabile lo stile indiscutibile la foga e l'agonismo delle non troppo fragili atlete delicatissima la posizione dell'arbitro che di professione fa il salto per signora e che conta tra le focose contendenti numerose clienti La tensione resta lungo indecisa ma alla fine tra l'esultanza della folla la squadra locale prevarrà di misura così le donzelle di Essen raggiungono le rivali in testa alla graduatoria manca poco alla fine del campionato ed è ancora in alto mare la questione dello scudetto Ah pardon del Rossetto insomma Senechini di pregiudizi da togliere eh? ancora ce ne sono parecchi Ce eh, ne sono parecchi e fa spesso che siano esattamente gli stessi pregiudizi del 33, e del 32, sono passati 90 anni e pare veramente che non sia cambiato, che non sia cambiato molto, i pregiudizi sono sempre rimasti gli stessi. Eh, Giuntini, perché questa difficoltà ad accettare, eh, in fondo nell'atletica, nel nuoto, in tante altre discipline? La parità di fatto c'è, vediamo con altrettanto piacere le gare femminili alle Olimpiadi, in qualunque altra competizione internazionale con lo stesso interesse. Abbiamo campionesse che portano in alto i colori azzurri in tutto il mondo. Nel calcio c'è questa difficoltà. Ma io credo perché il calcio è proprio lo sport ritenuto eh, in modo errato, lo sport maschile per, per eccellenza. La presenza femminile è, quasi vista, è sempre stata quasi vista con un'intrusione, un una, come dire, abbattere di tabù maschile. Eh, io vi voglio citare, proprio a proposito di pregiudizi, un intellettuale di sinistra, progressista, scrittore di valore come Luciano Bianciardi, che su un Guerri Sportivo nel 1971 scriveva Secondo me le giovani fanciulle dovrebbero andare per i campi con i ragazzi alla domenica, ma non per i campi di calcio. Il gioco del calcio, come ben si sa, deforma le gambe. Ebbene, se le gambe deformate sono quelle di vera pazienza, ma deformare le gambe di una fanciulla è proprio un peccato. Questo era la, come dire, la, il, il, giudizio, il pregiudizio maschile nei confronti del calcio femminile. Senechini, in conclusione da questa esperienza, da questo libro, da questa vicenda raccontata e quindi da tutto quello che c'è stato per prepararlo, cosa, cosa ne viene? Cioè, qual è il messaggio che poi con questo libro lei vuole trasmettere? E il messaggio è un po' quello di riflettere sulla nostra storia, di riflettere da dove viene il modo in cui ancora oggi pensiamo al calcio femminile o pensiamo a cosa dovrebbe non dovrebbe fare una ragazza, una giovane che vuole fare sport ma che vuole semplicemente essere libera e passare il tempo come più le piace. In conclusione penso che questo è un libro che dovrebbe essere forse letto a scuola, forse dovrebbe essere letto dai ragazzini dalle ragazzine, magari penso all'ultima classe del liceo, alle persone che si affacciano diciamo, alla vita perché sia difficile cambiare la mentalità delle persone più anziane o comunque adulte e intervenire nei primi anni per far capire alle ragazze e ragazzi che non c'è niente di male a giocare a calcio o semplicemente a fare ciò che uno vuole, sempre appunto che sia nei limiti del, del buon senso... Eh, insomma non c'è niente di male mi piacerebbe che questo libro diventasse un libro di lettura per, per i giovani italiani domani e con questo siamo ai saluti Le ringrazio Federica Seneghini e Sergio Giuntini per essere stati con noi e la squadra del pescatore Paola Galanti Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Alessio Caranzetti. ci trovate su Rai Play Radio per scaricare la puntata e se volete scriverci il pescatore di perle chiocciolarai.it da Carlo Albertazzi buon proseguimento di ascolto